andare incontro a quelle che erano le richieste della stessa Corte dei Conti. È stata fatta un'opera importante da parte degli uffici e forse per la prima volta... Grazie. Hey. Hey. non vanno allegati ulteriori documenti in relazione a quella che è l'attività svolta dalla società ben può essere fatto quel tipo di approfondimento in un'altra sede anche prima di record... un'altra sede eh, abbiamo convocato ah .è, è stata una due volte credo se non si è presidente della commissione di Milano anche questa quella l'alzare che è visto un anno di fronte quelle commissioni non ci sono più o meno in un'organizzazione non ricordo non ci altri altri che era un magari se non ne ricordo uno da organizzazioni urbanistiche eh, come riportato nel eh, piano delle opere il eh, piano delle opere eh, approvato con la di decisione del prevede una serie di opere e prevede una serie di finanziamento eh, quindi il primo di conto non fa che riportare quello che è stato il eh, caricamento fatto in sede di nel bilancio 2010. Ora se ci sono, eh, e mi sembra che ci sia eh, un momento in discussione, delle scampe da cui risulta un nome del capitolo e probabilmente si è trattato solo di una cosa di stampa molto fatto il tempo passato quel capitolo no, a quel però c'è eh, su quella codifica del bilancio, quindi quella voce che porta l'inforto va a finanziare una voce con un 20 che così come quella che la parecchia, che non essendo sì. state realizzate dell'animo, non, non hanno uh, valuto nessun valore di accertamento e nessun valore di diritto. quindi sono andate in economia senza che in uscita e non hanno inciso né nessuno del, del bilancio di persone né tantomeno sui eh, soldati. poi dopo se ci vogliamo lottare ci metto ma la cosa che ci hanno è che è un tasso andate ad approvare questo bilancio dopo che avete sulla tasse innalzato al massimo la metodata mi sembra strano, senta... forse ci arrivano notizie diverse però noi siamo No, a tutte tutto quello che ne deriva perché è arrivata la delibera senza le legale, sono arrivati a, a noi consiglieri comunali a noi consiglieri comunali intanto ci è arrivata la delibera senza le noi l'abbiamo discusso in commissione cioè, cioè. ma non si può arrivare un'ora prima del consiglio comunale che in commissione pare dovete dare il tempo per le osservazioni, per la discussione, stiamo parlando di soldi che devono dare i cittadini e non potete arrivare con per l'arroganza perché tanto qua lo mandamo noi e facciamo come ci faccio. Il rispetto nei confronti della cittadinanza. Che Io che okay, devo dire, tanto l'80% di quello che ha dichiarato il Consiglio di Campale lo condivido perché parliamo della comunità. Quello che le domande che ho fatto prima all'assessore e al dirigente, lei dirigente era presente, è proprio per poter capire, era sempre, era sempre, proprio per poter capire il contenuto e il concetto di questo, di questo consultivo. Eh, normalmente un'azienda durante allora, l'arco dell'anno dell incassa dei soldi e poi abbiamo rispende per realizzare determinate delle, delle opere. E noi su questa linea abbiamo dei dubbi perché eh, non sappiamo con certezza le entrate, parte che ho letto delle entrate che vengono di urbanizzazione qualcosa di molto episodio e pochissime altre cose, però risulta che poi alla fine ci sono una serie di spese che fanno parte di una serie di capitoli, tanto è vero che il gruppo delle dei revisori dei conti ha elencato eh, capito, capitolo per capitolo, eh, argomento per argomento, settore per settore, ha elencato quelle che sono state le entrate e spese e poi alla fine comunque dicono attenzione, lì non riesco ancora a capirli. Attenzione che comunque l'ufficio eh, responsabile deve comunque stare attento e apportare delle modifiche delle posizioni come la Corte dei Conti ha rilevato, però tutto sommato devono parere favorevole. Io già certo, su questa linea ho qualche dubbio, cioè se c'è una deficienza di quello che chiediamo le visioni dei conti dicono che comunque le cose vanno modificate, vanno modificate prima dell'approvazione del conto perché se no non serve Però alla fine dicono parere favorevoli. Ma io questo qui ho le forti dubbi con quali possa posso aiutare questo parere onorevole però quello che non riesco a capire non credo che nessuno dei consiglieri comunali eh, anche se non si sono espressi abbia capito attentamente quale sono e quello che volevamo noi è fare una commissione dove tutti i consiglieri comunali non la commissione della maggioranza o la commissione delle opposizioni la commissione dei consiglieri comunali insieme per esattamente i contenuti di quelle che erano le vere entrate reali del nostro comune, le vere spese e come erano state pagate queste spese e se veramente ci sono ancora questi tipi di fuori bilancio, perché è vero che ci sono ancora i tempi di lavoro di solito, perché non vengono presi in considerazione? Allora dico proprio del fatto che tutte queste nostre perplessità che mi portano a pensare in maniera diversa da di quella che era l'attuazione di questo rendimento, io chiedo alle dirigente, alle presidente o, o all'assessore competente di convocare una di rinviare questo punto all'ordine del giorno per eh, riportare in commissione e discutere in maniera corretta affinché anche noi che siamo stati, siamo i dell'amministrazione comunale, possiamo dare un giudizio positivo o quantomeno realistico. Cioè, votare una cosa che non riusciamo a capire, perché poi parliamo di residui attivi e residui passivi, 34 eh, milioni di euro sono entrati. Eh, 32 sono stati spesi, ne avanzano 2 milioni e il I dodicesimi dice una cosa, mentre in realtà non dice che il restituto del 2011, 2012 e 2013 al mondo circa 17 milioni di euro. Allora, se non lo consente, caro dirigente, caro no? eh, Presidente, se è opportuno fare una riunione dettagliata e precisa per poter far capire a gente come noi che facciamo un altro mestiere e non siamo eh, qualificati in materia perché studiando, leggendo progetto, <ride> stiamo cercando di capire quello che c'è. La Però mi ha a Però se vengono date delle spiegazioni delle nostre delle spiegazioni più potenti, sia alle entrate, sia a tutti i settori come sono stati in i soldi e come sono stati spesi, dal personale all'urbanistica, dall'ambiente all al all al ai punti, dal dalla scolastica, dai servizi sociali, dai servizi educativi e quant'altro. Che è vero, l'assessore mi ha spiegato poc'anzi che 5 milioni di euro circa sono stati spesi per i servizi sociali, per me, forse c'è cioè, i soldi giusto giusto i servizi sociali, fanno parte della gente che ha grosse difficoltà di famiglia, grosse contrarie, noi siamo tutti felici e contenti che il Comune decida Cino ad aiutare questa gente in questi settori, però no, effettivamente lo sappiamo perché l'ha detto l'assessore a è che si state a conoscenza per dire la corretta per dire guardate, abbiamo impastato 5 milioni e mezzo e abbiamo speso 5 mezzo così, così, così e così allora noi chiediamo questo chiediamo chiarezza a questo avvento altrimenti votate venti in un'altra di aiuta che scrivi bene io leggendo qui qui parliamo di titoli specificamente trate e quant'altro così tanto per prenderne una a casa di foglio gestione delle spese e parliamo spese correnti, spese molto capitale, spese di un spese, di bonzo, spese di servizi con di potenze, totale che significa? Sì. troppe cose se spese dove abbiamo spese, a chi le abbiamo spese? come le abbiamo spese? noi chiediamo solo questo e alla fine sicuramente noi daremo un parere positivo sicuramente daremo un giudizio positivo o un giudizio quasi meno credibile per noi stessi, per la per tutti gli altri io quello che sto dicendo, ci sono uno consiglieri, maggioranza condizioni non si era conoscenza in maniera di a cambiare la di questa situazione non volevo organizzare nessuno ma risultato dire, sospendiamo vediamo questo punto, spostiamo a 5, 6, 7 decisioni facciamo un consiglio comunale, corretto dove tutti possono dare il proprio giudizio il se proprio senso per dire, forse questo obiettivo va approvato perché abbiamo potuto valutare attentamente che quello che è fatto è stato fatto in maniera corretta, questo è stato preso in maniera corretta. grazie Grazie al consigliere Volante, consigliere Gavarra. Buonasera, buonasera a tutti. E intanto, scusate il ritardo. Beh, io stasera vorrei, al momento che sono piuttosto ottimista nella vita, vorrei appellarmi al buon senso infatti del sindaco, del primo cittadino, che vorrei che sia il primo responsabile della gestione la franchezza però la seduta di stasera a me sembra poi entro, un po' i limiti dell'assurdo. entro c'è un assessore che sembra leggere, perdonatevi se sbaglio, poi potete correggere ovviamente, eh? ma sembra leggere quello che stava leggendo, cioè la relazione al bilancio come se fosse la prima volta. andiamo sì. vuole della città, che è il centro storico. Non so se i consiglieri di maggioranza hanno visto in che condizioni è la casa di Ara. E figuriamoci che piazzi delle zone di tipo. È una se... vergogna, è una Io mi vergogno di essere consigliere di maggioranza, anche se non ho eh, la possibilità di dare dei suggerimenti. Più volte noi consiglieri di maggioranza, però suggerimenti a questa maggioranza abbiamo anche trovato a per dare i nostri ma è tutto fatto no, è un'opera inutile, non c'è cioè eh, vediamo la piazza di Arco una cosa veramente vergognosa da lì abbiamo lo specchio di, di, di tutte quelle piazze che ci circondano il nostro territorio cioè è una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. poi abbiamo visto anche in campagna elettorale io penso eh, in campagna elettorale e all'ingresso dei segi dove si vota, ho visto alcuni senza termine alcuni consiglieri di maggioranza che così sono andato a casa, ho detto a mia moglie, dicevo mai, non sei tra sono i consiglieri di maggioranza, credo che stasera vi daranno i e così è stato, la gente vedendo, non è che è andata con l'elicottero, è andata con i nuovi veicoli a votare e quindi credo che abbiano delle varie sostenzioni, prima il consigliere Abbate padre parlavano via via di via Pavia, altri consiglieri non menzionavano altre vie le vie non possono fare le vie di Piazza, le vie sono di tutti la viabilità e della comunità non c'è una strada certa non c'è una strada certa è brutto come consiglieri di ignoranza di queste cose più volte abbiamo, siamo stati in sostegno a maggioranza credo che siamo arrivati a un con il totale non c'è nulla da fare questa maggioranza ha esercito non, non è capace a rispettare il programma che la Costituzione italiana prevede per un al sindaco che si presenta ad il Grazie. Grazie. Grazie. Сидиора, the どうもさー<音楽><音楽> I revisori eh, hanno espresso parere favorevole, eh, è chiaro che ehm, la titolo proletariato eh, per loro, avendo eh, saputo che sono stati messi a corrente da parte degli uffici, che solo nel conto 2011 la Corte dei Conti aveva sollevato eh, delle criticità, eh, hanno eh, messo in eh, evidenza quelle criticità, ma eh, non perché le ritengano criticità proprie del rendiconto del documento contabile 2013. 2012, eh, sta davvero che credo ah, è, è, è insomma, facilmente visionabile, eh, se lo anche dalla lettura del periodo, che eh, dopo aver evidenziato queste criticità, loro stessi danno atto che comunque nel corso della, della gestione 2013, e quindi con la predisposizione poi delle rendiconto di gestione 2013, eh, delle attività da parte degli uffici sono state poste D'altra eh, parte, eh, a prescindere da questa considerazione, eh, è da evidenziare che Proprio per dar seguito alla delibera del Consiglio Comunale del 63, sono ancora normale il 27 ottobre, quella con la quale eh, si adottavano eh, le misure correttive eh, rispetto alle criticità sollevate dalla Corte dei Conti eh, in sede di, di, di, di esame del questionario del 2011, eh, lo stesso Consiglio Comunale ha adottato delle azioni che, che, che sono uh, linee di amico uffici e quelle azioni, quindi quelle misure protettive che sono state fatte proprio dal, dal Consiglio Comunale, sono state ritenute eh, valide da parte della Corte dei Comuniti. A seguito di quella deliberazione, eh, per alcuni versi, per alcuni aspetti, io come parte attiva, nel senso parte che si è fatta giunta per altri uffici sollecitando l'adozione di determinati eh, atti, di determinati provvedimenti, ovunque di determinati comportamenti. Eh, in altri casi, eh, tutti insieme i dirigenti, abbiamo avviato delle azioni e sono in posto azioni eh, per far sì che quelle criticità non siano non si ripetano, ovunque siano tanto Tant'è vero che dicevo già nel precedente intervento che c'è stata un importante dedicato di riconduzione dei residenti dei passivi che ha portato eh, all'eliminazione di una mole con questi di Tant è Tant'è vero che il reddito di quest'anno non vorrei eh, passasse eh, inosservato. E, eh, al riacquistamento di da parte degli edifici e sia alla eh, possibilità offerta dal eh, decreto 35-64 eh, con ricorso all'anticipazione eh, di liquidità di cassa dei nostri prestiti, abbiamo portato alcuni dei siti passivi a poco più di 6 milioni di euro, quando a inizio anno erano da 25 milioni a 6, eliminando 3 milioni e mezzo di residui assinno. Eh, abbiamo eh, fatto altre azioni, eh, abbiamo sollecitato sia uh, il settore finanziario, in particolare il settore del pubblico, sia il comando di polizia locale, abbiamo sollecitato e messo in moda in Italia, che ha la gestione di buona parte dei nostri da uh, discussione coattiva e ordinaria per tasso, ICI, e proventi e uh, no, no eh, e proventi le, le sanzioni per violazione del codice della strada sono in maniera vitale eh, e questo ho anche una risposta a precedente intervento che era ci prima ma alla precedente richiesta del consigliere Appalbe eh, i residui ante 2012 eh, per Tarzurici non sono eh, oggetto di non sono ancora oggetto di ricostruzione da parte di AIPAD che sono tutti loro in a equitata. Se in un momento in cui equitata eh, non risponde, cessano le, gli affidamenti a equitata, perché ormai sono tre anni, che anno e mezzo che equitata deve cessare di rispondere l'entrata, ma eh, poi questa scadenza viene prorogata di sei mesi in sei mesi, Io, se Eh, allora potremmo affidare anche la gestione di quelle discussioni come discussione cattiva ad AIRA, ma altrimenti AIA ha competenza solo per gli avvisi di accertamento emessi dalla stessa società a partire dal 2012. Da Un'altra azione eh, importante che stiamo facendo è è eh, la ricognizione, eh, la fotografia delle situazioni ricognitivi a tempi di bilancio o suscettibili di causare deficit di bilancio in futuro. Per fare, per provare a fare una fotografia definitiva di quelle che sono le eh, situazioni che possono comportare eh, o e pianificare un piano di, eh, un piano di finanziamento di, di questi, del riconoscimento di questi debiti o a, addirittura per creare degli accantonamenti, delle poste di accantonamento, per far sì che laddove ci siano situazioni che oggi non sono nettamente con il bilancio, ma che potenzialmente potrebbero crearne, eh, non ci portino in futuro a dover eh, reperire risorse straordinarie. È chiaro che questo significa accantonare oggi risorse, quindi comunque eh, effettuare dei dati su alcune voci in città. Per quanto riguarda insomma, le, le, le felicità sulle vaghe delle lezioni, le felicità sulle vaghe delle loro capacità, Grazie a tutti. Ci sono altre richieste gli che ci sono richiesta. Ci sono altri consiglieri che non fanno la ricetta Ci sono altri interventi, assicuratori, mettiamo a colazione. Gli Okay. Okay. credo buonasera a tutti di aver ascoltato abbastanza grazie eh. mille però sì, no. No. No, una volta che facciamo in relazione, ma per favore mi fa commentare allora, mettiamo di carità di che è di inserire la del giorno il la scossa comunale del punto di di una volta per verificare discutere eventualmente il progetto e le condizioni atti dall'ambito di per le prime di parte di una situazione e una scossa di un della struttura comunale, nella nuova prototolosa di un la al sindaco di e, e comunitari da dare servizi quindi dell'adolescente e dell'assessore di guarda C'è Certo, grazie a Presidente per mettere a conoscenza all'interno del Sistema Comunale con la trasparenza di il comportamento e gestione, comportamenti annunciati nella nota sopra città per di una di istituzione se il consigliere arrivato, vuole intervenire. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io vorrei allegare, eh, appunto, agli atti del Consiglio Comunale, questa denuncia che ha di iniziato la sindaco riguardante proprio l oggetto. L avvera, al di capo dipartimento 0042 Anzio Roma, alla Corte dei Conti via Via Via Monti 25001 sul Roma no, no. Già ho detto, già detto, ah, no, del... Okay. Alla Corte dei Conti via Via Monti 25, 00195 Roma, la Procura della Repubblica Piazzale del Sant'Appone 0049 di Roma, denuncia o richiesta oggetti di verifica. allegata agli atti della del Consiglio Comunale di Artea del 29514. Con la presenza del sottoscritto Consiglio Comunale di Artea, che un gruppo della lista civica e offendicalità di libertà chiede alla capitale di indirizzo, ognuna seconda competenza, di verificare quanto gravemente denunciato e a conoscenza del membro eletto nel direttivo del centro anziani di nuova flori di Artea, nella nota al protocollo numero 19.379 Di adottare i provvedimenti conseguenziali. I fatti denunciati sono di una carità inaudita e, e si possono identificare nei seguenti comportamenti fraudolenti: 1. Lavori primari all'interno della struttura comunale usando attrezzature pagate dalla rete, Comportamenti minacciosi con ricerca di contatto fisico da parte di persone all'interno del centro anziani a chi evidenzia comportamenti contro regolamento e o legge. Questa persona risulta più volte denunciata da residenti precedenti del 3. Richieste a terzi di soldi e o cibo per le manifestazioni varie. 4. Utilizzazione del centro per dimostrazioni pubblicitarie in cambio di denaro. 5. Utilizzazione dei soldi del Fondo Cassa per la ristrutturazione della struttura di proprietà privata. 6. Mancata restituzione di somme di denaro al comune di Ardea. 7. Mancanza di inventario della struttura. 8. Sparizione di un computer pagato dal centro con finanziamento regionale. 9. Frequentazione del centro di persone sconosciute. 10. Uso frequente del centro per pranzi e cene di cibi cucinati e donati a oltre Io, Presidente, a che titolo, la provenienza, con quali soldi sono stati pagati, che sia stata questa regolare fattura dallo scontrino fiscale sulle centinaia di colonne pasquali donate a centri anziani dal Consigliere Provinzio Polenio dalle Sessione di Nicola Vitrinica, ringraziate pubblicamente dal Presidente si è legato che la protezione civile e le abbia utilizzato i propri mezzi di soccorso per cucinare le pietanze consumate dai cittadini della nuova flotta unitamente a bevande al polo perché che lui detto come mai si è consentito a due consiglieri comunali di ardea di maggioranza di fare campagna elettorale all'interno della città addirittura distrugendo santini e bassinisti elettorali ringraziandoli pubblicamente e invitandoli a manifestare gli eventi e se si sì, può ravvisare il reale finito dall'articolo 416 per del codice di procedura penale per quanto sopra descritto si chieda di eh, indirizzo in una seconda competenza di attuare regli e controlli sui comportamenti fraudolenti denunciati di commissariare l'effetto immediato ai circunziani della nuova Florida perché il Presidente e il Comitato di Gestione hanno dimostrato nei loro comportamenti mancanza di capacità, trasparenza e imparzialità in attesa per del del te di un che il notte è possibile testamente saluto da te alle 15 che Del, dell'intero consiglio comunale vorrei quindi, appunto chiedere la l'audizione del, del, della persona che ha denunciato ufficialmente questi fatti. Quindi, da chiedere chiarimenti in modo tale che noi, consiglieri comunali, possiamo poi prendere provvedimenti se riscontriamo. Se comunque vediamo la necessità, se Grazie. Allora, ne grazie presidente. grazie è Beh, non è sbagliato perché la collega però di solito le campane si sentono sempre due le due quindi se dobbiamo sentire una parte secondo me dovremmo sentire anche l'altra grazie sì. grazie a consigliere Marcucci ecco. si condivido in, pieno, condivido in pieno la richiesta del, del collega Franco Marcucci è molto utile sentire entrambe le parti anche perché ci sono episodi ancora più gravi tra cui le denunce ai eh, carapagnetti, alla autorità di persone che, che minacciano e, e, e hanno minacciato in passato e minacciano tuttora e alcuni membri senza che il Presidente ha preso ultimamente in considerazione. Quando invece tutti conosciamo la persona che comunque non possiamo dire che è un tipo violento, no? quindi parliamo che la regione del vigicentore, no? che sappiamo tutti che ha al massimo può, può, alzare, può alzare il dono può dare la voce e quindi no, quindi, quindi conosciamo tutti la persona che non è un tipo violento così lo facciamo il nome no? però la cosa bellissima è che il comitato di gestione per nulla secondo me di farti, di farti Grazie. il regolamento e il regolamento va a rispettare il giudizio, di posto e il discorso. Perciò, su questo qui, che lei dice che non c'è, ha un percorso, non c'è questa non è. Né una no. è di tribunale né possiamo dare un giudizio, noi siamo preposti a fare questo, perciò possiamo per a fare a ha parlando, questo. È Sicuramente, sicuramente dà, poi, il Consiglio Umbra, cioè, generato sua, non solo, ma della sua interrogazione, e, per la figura, proprio, che, dalla categoria, provochiare da un gente, del settore, di relazionare a questo punto. Le loro poi, potrà d'arte che può essere una decenniera, il scendimento, con il sagratio, con l'abbattimento proprio di questi centri anziani, perché sì, siamo disciplinati alla base. Se non ci fanno altri interventi in questa situazione andiamo al punto. Andiamo al punto numero. 19.36.2 la signora Giovanna Mancini, consigliere del comitato di gestione, ha alle loro dimissioni dalla carica del comitato. Chissà perché? Chissà perché? Non c'è scritto la lettera. Chissà perché? Sì. Allora, venite per identificare la signora del nuovo membro all'interno la scuola del signor Renato, in descrizione della signora Don Marcini. che, letta, che ha presentato dimissioni volontarie. Allora, per non giocatore Marcucci, non un no, posto di un'unità, un'altra, cioè il giocatore di notte tra e Marcucci, chi è favorevole? alla proposta numero 235 3, 5 Allora, caucostici, per rimediare la di un'idea io favorevole come sopra l'atto è approvato e andiamo comunque non è perduto anche l'atto, anche se è solicitato all'ufficio di competenza per poterlo eh, portare in consiglio, questo punto viene ritirato, avendo discusso tutti i punti all'ordine del giorno, vi chiamo il consiglio comunale, buona serata a tutti e grazie per la partecipazione.